Siamo qui davanti all'assessorato mobilità parchi e scuole della regione Piemonte siamo qui con Valentina Beatrice di Extinction Rebellion e stanno facendo un flash mob per l'emergenza climatica eh, ma perché? Che cosa state facendo? Voi siete dottorande, ricercatrici, è vero? Esatto. Allora, sì, eh, io sono borsista di ricerca e miagino Sono tina. dottoranda e oggi appunto siamo qua come scienziati, quindi come ricercatori, borsisti, professori che stiamo denunciando l'inazione politica di fronte alla crisi climatica ed ecologica. Dal 4 al 9 aprile in tutto il mondo a livello internazionale c'è una ribellione di scientist rebellion, quindi ex rebellion, quindi sono gli scienziati che escono dai lavoratori e vanno in piazza. Noi a Torino siamo qua davanti alla regione, a uno delle sei del, della regione Piemonte, proprio perché vogliamo denunciare l'inazione politica della regione Piemonte nei confronti appunto del cambiamento climatico e della crisi, della crisi ecologica. Avete appiccicato alla porta del, dell'assessorato un volantino dell'IPCC, riuscite a spiegarmi in parole semplici cosa sia l'IPCC? Sì, eh, l'IPCC è il pannello intergovernativo eh, sul cambiamento climatico che dal 1988 ehm, ehm, fa uscire dei rapporti eh, sullo stato del pianeta e su cosa dovremmo fare per fermare, eh, per andare incontro al cambiamento climatico. È uscito due giorni fa è uscito uno dei capitoli dell'ultimo rapporto e, ed è... È catastrofico, eh, viene fuori che dobbiamo invertire la rotta entro tre anni, quindi entro il 2025 se non riusciamo a invertire la, la rotta arriveremo a un mondo che è, è completamente diverso da quello che conosciamo e non sarà vivibile. Quindi... Quindi le raccomandazioni delle PCC finora non sono mai state osservate. Abbiamo visto COP susseguirsi dal 1992, dalla conferenza di Rio, dal summit di Rio de Janeiro fino ad adesso. I governi continuano a, a riunirsi e a parlare certamente, ma poi le, um, le azioni concrete che vengono fatte non, non ci sono. E noi abbiamo bisogno di quello, ovviamente. Come scienziati. Mostriamo che il problema c'è, eh, diciamo cosa dovrebbe essere fatto per invertire la rotta e continuiamo a non vederlo, continuiamo a vedere le, il picco di emissioni che continua a salire nonostante tutte le COP c'è qualcosa che non va, c'è un cortocircuito tra cosa dice la scienza e cosa poi fanno i governi. Grazie.